Prima cosa oggi dobbiamo finire l'esercizio sulle ferrovie della volta scorsa, nel senso che ciò che abbiamo fatto finora era ragionare in termini di un'applicazione Java che lavorasse con dei dati strutturati in una base dati relazionale e poi se li ha portati in casa sotto forma di dati eh, diciamo così, codificati in un modello oggetti ma poi da qui in poi noi vogliamo ragionare con l'aspetto di connessione di interconnessione di queste fermate eh? e quindi trasformarlo in un grafo allora prima di andare avanti a costruire il grafo lo facciamo insieme quindi prima vi ho fatto vedere il codice perché era tutto sommato cose che sapevamo già adesso lo costruiamo insieme eh, ci sono qualcuno che ha dubbi, domande ha provato a guardare il codice ha delle difficoltà sono cose che non avete capito? perché adesso lo complichiamo, quindi se, dimmi, un secondo, prego, sì, sì, sì, sì. ah, ok, no, no, no, eh, è una, un pattern che non vi ho ancora raccontato, allora, come si diceva, la ringrazio della domanda. Eh, allora, il, il modo con che ho utilizzato per creare le connessioni eh, al database è leggermente diverso da quello che abbiamo visto finora. Non terribilmente diverso. È un, comunque una classe di bconnect che mi offriva un metodo getConnection. Okay? Eh, per, per crearmi ogni volta una nuova connessione e finora l'abbiamo sempre fatto o l'oggetto di bconnect me lo creo ogni volta oppure dichiaro questo metodo come statico e quindi posso richiamarlo senza istanziare la classe è ciò che abbiamo fatto finora nei progetti io qui ho fatto un primo passo però verso una cosa che magari ci servirà più avanti che è quella di condividere una connessione unica per tutto il programma cioè, mi piacerebbe che il DAO, quando ha bisogno di una connessione, quindi che quando chiama una get connection, non apre ogni volta una connessione nuova, ma continua a riutilizzare la stessa. Allora, per far questo, una difficoltà, eh, una difficoltà è, domanda generale, come faccio a garantire in un'applicazione Java... di avere un oggetto unico, accessibile e condiviso da tutti. Eh? Ho un'istanza di un oggetto che è solo quella e tutti quelli che ne hanno bisogno non si vanno a creare un'altra istanza nuova, ma fanno sempre riferimento a quella che ho creato a un certo punto. Allora, se riesco a fare questo, c'è cioè un oggetto che non, non può essere creato due volte ma una sola e se cercassi di crearlo altre volte non ci riuscirei, sono obbligato a usare quella lì che era stata creata la prima volta, allora posso usare quell'oggetto come un contenitore di informazioni, di risorse condivise, come ad esempio la connessione al database. Se io chiamo il driver manager e chiedo una get connection mi, fa ogni, mi dà ogni volta una connessione nuova. Io vorrei riuscire a riavere sempre la stessa connessione. Senza avere però delle variabili globali o cose sporche dal punto di vista degli oggetti che, di cui tutti devono sapere il nome di quell'istanza, no? che non è detto che sia pulito a livello di codice. Allora, questo metodo GISTE è un pattern di programmazione che si chiama Singleton. No? Questa qui mettiamo in un commento realizzata come singleton. cioè una cosa singola. Una classe singleton è una classe che può essere istanziata una volta sola, di cui può esisterne una sola istanza. No? E così dentro questa classe posso memorizzare delle informazioni tutti coloro che vorranno quelle informazioni basta che facciano riferimento a quell'istanza che è già stata creata e, e usino quelle informazioni. Allora, come faccio a fare in modo... qui sono due passaggi diversi. Uno è come faccio a fare in modo che esista una sola istanza di una classe e soprattutto che questa istanza sia nota a tutti. Vabbè, questo è facile perché Basta mettere una variabile che ho chiamato instance di tipo dbconnect della classe che voglio io, la dichiaro come variabile statica, quindi questa variabile instance sarebbe condivisa tra tutte le possibili istanze di dbconnect. È unica, rimane lì. No, le variabili statiche, lo ricordate all'interno di una classe, sono condivise tra tutti gli oggetti della stessa classe. E quindi è un primo passo, come faccio a fare in modo che ci siano delle informazioni che rimangono condivise? La risposta è le metto statiche all'interno di questa classe. Ma poi c'è l'altra domanda che è come faccio a evitare che vengano create nuove istanze di questa classe? Allora questo è più facile di quanto sembri perché per evitare, per impedire, per rendere impossibile creare istanze di una classe basta usare un costruttore privato. che è una cosa un po' strana, non l'abbiamo mai vista prima, ma un costruttore è pensato per essere pubblico perché così gli altri possono chiamare il metodo. Un costruttore privato impedisce a chiunque di fare new su questa classe. Perché creare un nuovo oggetto significa invocare il suo costruttore. Eh, se è privato, se io sono in un'altra classe, non posso farlo. Ma allora chi è che la potrà creare questa classe? Chi è che può chiamare un metodo privato? Solo un altro metodo della stessa classe. Allora ci metto un metodo statico, perché può essere chiamato anche prima di creare la classe, pubblico, perché deve essere chiamato da tutti, che è chiamato getInstance. Questa è una specie di new ma controllato da me. Quindi quando qualcuno vuole fare qualche cosa con l'oggetto di Bconnect o con qualunque oggetto di cui abbiamo questa esigenza di avere una copia sola, Chiamo questo metodo getInstance che fa una cosa molto semplice. itInstance uguale null, cioè se scopro che non esiste ancora nessuna istanza al mondo di questo oggetto, la creo. Return new DB connect. Io la new la posso fare perché sono all'interno della stessa classe e quindi posso chiamare anche i metodi privati, compreso il costruttore. E il costruttore non farà altro che, di, che ricordarsi all'interno della variabile instance l'oggetto che è stato appena creato. Quindi la prima volta che chiamo questo metodo getInstance, la prima in assoluto che il programma chiama questo metodo, farà la new. In tutte le altre volte, qualunque classe, in qualunque metodo, chiami questo getInstance, troverà instance non nulla, e quindi ritorna il riferimento all'istanza che era stata creata all'inizio. Quindi in questo modo io non farò più newDBconnect. Connect ma faccio dbconnect.getInstance. La differenza qual è? Che con la new ottengo una classe nuova ogni volta. Con dbconnect.getInstance, usando questo trucco, uso ogni volta, eh, otterrò ogni volta la stessa classe. Poi in realtà questo non mi serve ancora, dicevo, è un primo passo verso, no? perché poi su questo oggetto che ho appena eh, ottenuto chiamo la getConnection, che non fa altro che restituirmi una nuova connessione. Ma di qui il passo è breve fare lo stesso trucchetto con la Get connection, che dice che se la connessione c'è già, ti restituisco quella che c'è, se non c'è ancora te ne creo una nuova. Però per poter sapere che se la connessione c'è già o non c'è ancora, devo avere un, punto, un oggetto unico che se lo ricorda, perché se creassi tanti oggetti di biconnect, ognuno ne avrebbe una sua, diversa. Quindi per ora, diciamo, questo lavoro... Cioè, singleton che è implementato da questi tre accorgimenti, una variabile statica che fa riferimento a me stesso, un costruttore privato e un metodo statico che permette di accedere all'istanza che c'è già oppure di farla creare, al momento l'ho implementata così ma non è ancora non dà ancora i vantaggi che, che ci potrà dare più avanti quando parleremo di condivisione delle connessioni, quando avremo bisogno di lavorare su delle query più pesanti e ogni volta non vogliamo aprire una connessione nuova. Quindi questo cambia un pochino all'interno del DAO il modo con cui si ottiene la connessione, in cui GetConnection non è direttamente un metodo statico di DBConnect, ma è un metodo normale, chiamato su un'istanza di un oggetto, così può fare quello che vuole, quindi in particolare memorizzarsi dei dati all'interno dell'istanza, cosa che un metodo statico non può fare, eh, e l'istanza la ottengo così, anziché fare new, anziché chiamare un metodo nuovo. Ricordiamocelo, quando in un programma avrete bisogno di dire ma io voglio un oggetto, ma voglio che sia sempre lui, e non che ogni volta lo creo eh, nuovo, posso usare sempre questo pattern qua. Non è nulla di particolare, è un pochino violentare i costrutti del linguaggio oggetti, ma per ottenere ciò che vogliamo. Quindi a parte questo, che era un modo leggermente diverso di chiamare la get connection, ma ci prepara per il fatto di poter poi condividere le connessioni, il resto era abbastanza, spero, standard. Altri dubbi, altre domande? Ok, allora proviamo ad andare avanti. Andare avanti cosa significa? Eh, significa ricordarci che noi adesso dobbiamo una struttura dati basata fortemente sulle linee, ogni linea ha un insieme di fermate, e... però vogliamo costruire invece un grafo. Allora non avevamo ancora completato se non sbaglio il programma di test, ne avevo uno qui, forse non l'avevamo visto insieme l'altro giorno, sì forse l'avevamo visto velocemente l'ultimo minuto, in cui si, essenzialmente si usa il DAO per ottenere la lista delle fermate, poi qui ho fatto qualche stampa di prova semplicemente, la lista delle linee e per ogni linea l'elenco delle fermate quindi queste sono le tre istruzioni per caricare all'interno del nostro modello oggetti il contenuto del database adesso quello che vogliamo fare è costruire un grafo okay? un grafo che è separato rispetto a questo allora fatemi fare un passaggio intermedio eh, il nostro modello modello che cos'è? Eh, è costituito da queste due collection, dalle fermate e dalle linee, che per ora sono messe lì come due variabili all'interno di questo metodo run. Allora Se vogliamo fare le cose in modo più ordinato, io mi farei una classe modello, model, no? come facevamo nel modello di controller, che incapsula questi dati, in modo da avere poi la classe modello per poter passare a destra e manca ai vari metodi che devono interrogarla, che devono usarla, che devono aggiornarla. No? Qui finora abbiamo fatto una prova però per vedere che funzionasse, però il modo giusto di procedere è quello di costruire, qua nel package principale, una classe che posso chiamare model, intanto ho solo questo modello, quindi non ho bisogno di dargli un nome più complicato, che al suo interno non faccia altro che encapsulare la fotografia delle informazioni che mi servono della rappresentazione del mio problema no? è questo a cui serviva il modello e di fatto è solamente eh, la lista di fermata quindi java.util.list di fermata, che sono le varie fermate cos'è perché non, non vuole questo sì è private l'altra lista di linee list non lista scusatemi che contiene le linee quindi una classe che incapsuli questo così so, so dove sono le variabili e le ho tutte insieme ok solo una questione di ordine e di comodità. Questa classe non farà altro che ovviamente fare il get e set dei suoi metodi. È una sorta di super bin, cioè mentre un bin però è un oggettino riusabile, prendo e poso, mi serve una fermata, lo creo, lo distruggo, questo modello è pensato per essercene uno solo e passato a tutti quelli che ne hanno bisogno, che contiene no, i dati che gli servono. Quindi il mio metodo principale, run, potrebbe avere la mia classe principale, che è chiamata classe test, è no? l'applicazione, potrei pensare di avere un metodo, chiamiamolo buildModel, che è dato un modello lo popola, e sa che cosa fare per, per caricarlo dal database. E quindi fa questo, eh? non fa nulla di più, fatemi fare copia e incolla, anzi spostare qui. No, sto solo separando le print, le print line di debug o le prove che ho fatto dalle istruzioni vere e proprie. Quindi questo build model concentra le, le query hm, che servono per leggere il database e mettere tutte le informazioni all'interno di un modello, adesso per ora non è ancora nel modello ma lo metto subito, m.set fermate di fermate e m.set linee di linee. Finora fermate e linee erano variabili locali, le memorizzo dentro il modello. Quindi ho il DAO che ha i singoli metodi, che usa i Bing al suo interno. Costruisce le strutture dati, costruisce le liste, e queste liste le vado a memorizzare dentro il modello. A questo punto, questo modello, eh, contiene tutto ciò che mi serve. Volendo potrei anche fare qualcosa di più, tipo se mi facesse comodo memorizzare dentro il modello eh, quante fermate ho, quante linee ho, altri dati, lo potrei fare a questo punto qui. No? Costruire un modello coerente che contenga non solamente i dati grezzi letti dal database, ma magari anche eventualmente qualche loro cosa più comoda e quindi nel mio metodo principale posso buttare via tutto tranne il fatto di avere va bene all'inizio del, del programma creo un nuovo modello e lo riempio con i dati del database model model uguale new model model eh, e poi build model di model quindi siamo riusciti a ripulire e semplificare molto, no? sempre metà del lavoro è scrivere del codice che siamo in grado di capire anche a distanza di tempo. E qui adesso finalmente possiamo concentrarci sul nostro compito. Facciamo un grafo poi magari faremo un'estensione un del modello che contiene anche il grafo, ma per ora lavoriamo dentro questo metodo, facciamocelo così artigianalmente, poi lo ingegnerizziamo bene. A questo punto eh, abbiamo lavorato parecchio, ma non ci interessa più il database, non ci interessano più il DAO, ma lavoriamo direttamente col modello. Allora, dobbiamo costruire un grafo. Quindi come prima cosa dobbiamo controllare di avere non c'è ancora in questo progetto la libreria dei grafi quindi poiché non c'è la vado ad aggiungere eh, qua tra le librerie vado ad aggiungere la jgraph.t e posso costruire il mio grafo allora eh, nella nelle semplificazioni no? che abbiamo visto ieri, la prima versione, il più semplice grafo che possiamo costruire, che rappresenti grosso modo questa rete ferroviaria, è un grafo, abbiamo detto, semplice e non ordinato. Un grafo semplice, non ordinato. Ehm. Allora, usiamo il nostro bignami di jgraph che dice quale classe dobbiamo creare? beh, un grafo non ordinato quindi siamo nella metà sinistra non pesato quindi siamo nella colonna di sinistra semplice siamo in questa casella qua che ci dice simple graph quindi dobbiamo creare un simple graph No, come classe della libreria JGraph. graph un new simple graph e al simple graph devo passare non è che devo passare devo, a due è una classe generica con due livelli di genericità, il tipo di dati del vertice e il tipo di dati degli archi. Allora, per quanto riguarda i vertici, quali sono i vertici del nostro grafo? L'abbiamo detto fino alla noia, sono le fermate. Non fermata linea, che è la fermata specifica di quella linea in quel posto, ma la fermata, la stazione, il posto, il luogo, che è condiviso tra tutte le linee che ci passano e come arco, visto che non abbiamo nessun arco pesato non abbiamo nessuna informazione particolare in questa versione semplice da, da associare agli archi usiamo semplicemente il default edge la cui classe, ricordiamo, c'era sempre questo ah, ho bisogno di dire anche a lui qual è la classe che ho usato come questo sarà il mio grafo che ho creato. Adesso, una volta che ho creato un grafo vuoto, comincio a buttarci dentro i vertici e a buttarci dentro gli archi. Buttarci dentro i vertici significa semplicemente aggiungere tutte le fermate. Quindi, per tutte le fermate F del mio modello, ho il modello che contiene la mappa, no? L'oggetto proverebbe le model, vedetela come la mappa, la cartina disegnata. Vado a prendere l'elenco delle fermate, per ogni fermata di queste... Eh, Aggiungo un nuovo vertice al grafo. Il tipo del parametro di advertex è uguale al tipo dei vertici che avevo dichiarato, quindi proprio oggetti di tipo fermata. Non è come negli esercizietti che facciamo noi, i nodi si chiamano 1, 2, 3, 4, 5, no, i nodi sono gli oggetti del nostro programma, è molto più comodo da questo punto di vista. E qui ho aggiunto tutti i nodi. Cos'è che non gli piace? Ah, perché non ho... Scusate. Non ho dichiarato i generici sulla variabile. E poi ho gli archi. Ecco, con gli archi non me la cavo così a buon mercato, vero? Perché ogni arco è una coppia di stazioni. Però io nelle mie strutture dati, nel mio modello, non ho questa nozione qua. E devo costruirmi. Io quello che posso fare è pensare di partire per ogni linea, no? Parto dall'inizio della prima linea e vado dalla prima fermata alla seconda, ok, quando sto andando dalla prima alla seconda ho un arco, dalla fermata 1 alla fermata 2, salvo quello, poi vado avanti dalla seconda alla terza avrò l'arco 2, 3, dalla terza alla quarta, quindi creo un arco per ogni coppia di, di, di, di stazioni, devo un attimo giocare nella mia collection, collegare ogni nodo della collection con quello precedente tranne il primo, che essendo il primo non ha nulla da fare. E questo lo faccio per ogni linea. Facendo attenzione che, poiché il grafo è semplice, non devo aggiungere, anzi, non posso aggiungere due volte lo stesso arco. Perché se quell'arco da Torino-Porta-Susa a Torino-Lingotto l'ho già aggiunto per una certa linea, quando un'altra linea avrà lo stesso tratto, quell'arco lì non deve essere aggiunto e allora ci faremo dire da JGraphT come fare, no? in quel caso, ma l'idea è quella di lavorare una linea alla volta ovviamente, quindi prendiamo tutte le linee model.getLine, allora, per ciascuna linea trovo la stazione di partenza e poi trovo tutte le altre. Allora, nell'iterazione mi conviene farla in modo esplicito, perché nel ciclo dovrò sempre collegare una stazione con quella prima. Allora, fuori dal ciclo troverò la prima stazione, dentro il ciclo collegherò le altre. Quindi mi serve, mi fa comodo creare un iteratore esplicito su, per lavorare sulle fermate di questa linea. Un iteratore che mi dia i vari elementi di ogni fermata linea. Iterator di fermata linea che lo prendo da cosa? Dall'elenco dall delle fermate linea della linea corrente. Quindi una, avrò una lin, la linea corrente, get, <coughs> fermate, ricordate era il sorted set che mi dà le fermate in ordine, punto, iterator. Mi faccio dare l'iteratore della collezione delle fermate di questa linea. Poi dentro il for le sto facendo una per una queste linee. Di queste fermate la prima sarà iteratore.next. Qui non sto facendo tanti controlli, in realtà dovrei controllare che ci sia almeno una fermata nella linea, no? Che le linee non siano fatte da zero fermate, ma vabbè a questo punto mi sono salvato in prima la prima fermata il primo elemento, chiamo il next mi dà il primo elemento non solo e poi a questo punto itero su tutte le successive while iteratore.snext classico ciclo di iterazione prendo la fermata linea questa, specifica fermata me la faccio dare dall'iteratore A questo punto, la prima fermata e, appena entrato nella ciclo, la seconda fermata. Se ho la prima e la seconda fermata, posso creare un arco tra la prima e la seconda fermata, nel grafo, giusto? Ad edge. Allora, Add edge. Allora, l'add edge ha bisogno di che cosa? Di due oggetti di tipo vertice, cioè di tipo fermata nel nostro caso. E la fermata, vabbè, è ovviamente uno degli attributi della fermata linea, quindi avrò un prima. Punto get fermata e un questa punto get fermata. E itero finché ho fermato. In realtà attenzione, non è ancora finito perché se, così fa se facessi così creerei un arco sempre tra la prima e la fermata e la seconda, tra la prima e la terza, tra la prima e la quarta, tra la prima e la quinta, era eh, sbagliato. Dopo che ho aggiunto la prima e la seconda devo dire, ok, va bene, adesso la prima è questa, andiamo a vedere la prossima. No? E così l'interazione successiva, quella che chiamavo prima, in realtà è la seconda, che si collegherà con la terza e così via, no? Quindi devo un attimo, eh, non dico stravolgere, ma rileggere in modo diverso la mia struttura dati. Ma fino a lì bisogna solo riuscire a mantenere le idee chiare. Quindi ho un ciclo esterno for linea che analizza le sette linee diverse. Per ciascuna linea ho un ciclo interno che analizza le fermate e per ogni fermata che trova crea un arco nel grafo tra quella fermata e quella precedente. Adesso l'unico dubbio che mi rimane ancora è quell'add-edge lì. Questo add-edge ehm, cosa capita se per caso, il problema è che dicevamo prima, aggiungo due volte la stessa, la stessa tratta, aggiungo due volte la stessa fermata? beh Andiamo a vedere la documentazione di add cosa dice? Nel caso del... dice crea un nuovo arco in questo grafo e ritorna, vabbè, riferimento all'oggetto arco, all arco appena creato, che in realtà non serve. Alcuni, alcuni tipi di grafi non permettono la molteplicità degli archi, e il nostro di sicuro non la permette perché abbiamo creato un simple grafo. Allora, cosa succede in questo caso? In questi casi il grafo contiene già un arco, da quel sorgente a quella destinazione specificata, che sarebbe un depth, un errore di stampa. Che questo metodo non modifica il grafo e ritorna null. Quindi va bene, nel senso che non dobbiamo controllare prima se l'arco c'è già non lo aggiungo. È un lavoro che fa già lui. Se l'arco c'è già, lui non lo aggiunge, ma non mi dà errore, no? Che era l'unico dubbio che avevo, mi dà errore oppure ignora la cosa? Ignora la cosa, anzi in realtà mi ritorna null, per cui io se, se mi interessa posso saperlo perché mi ritorna un arco, un oggetto arco nuovo oppure null per dire no, non l'ho creato quindi in questo caso non mi dà problemi anche se il grafo è, è semplice se io provo ad aggiungere più volte lo stesso arco la prima volta lo aggiunge le volte successive non lo tocca ok? allora, se, se è così dovremmo aver creato il grafo proviamo a vederlo lo facciamo stampare, lo interroghiamo, ci facciamo dire magari eh, il grafo contiene per cento di nodi e tot vertici, e nod archi, anche qua questa è la, eh, la prima cosa che facciamo su un grafo, dimmi quanto sei grosso. No? E poi proviamo anche a farcelo stampare, ricordiamoci che il metodo toString del grafo ci stampa il grafo in quella forma strana, tra parentesi l'elenco dei vertici, tra parentesi l'elenco degli archi. Stampando per i vertici, per gli archi, il, chiamando nella stampa di vertici degli archi, chiama il metodo toString della classe Vertice, in questo caso della classe Fermata. E io, forse ce lo ricordiamo, nella classe Fermata avevo ridefinito il toString per poter stampare il nome della fermata. Quindi riusciremo a stampare qualcosa di leggibile se funziona tutto, allora. Proviamo a salvare il progetto, farlo eseguire, vediamo cosa succede, probabilmente si pianta perché non c'è MySQL attivo, non mi ricordo, ah no funziona, guarda che bravo, avevo lasciato MySQL acceso, vediamo un po' cosa fa, aspetta, rifacciamolo pulito, in una console pulita, Non è mica lui, aspetta. E quando le stampa queste cose, scusate? no, in realtà avevo fatto lo stesso esercizio su un altro progetto di prova, non vorrei che mi stesse seguendo quello sbagliato. La application. Ah, qui. C'è una print line che non ho tolto, scusate, vedevo roba sul stampata qua, Dito, ma non ho detto "Ma mi l'ho stampata io sta roba", invece sì. Come sempre ha ragione lui. Ok. Partiamo dal pulito. Allora, il grafo contiene 68 nodi e 66 archi, che ha voglia di conti. Se no, ci crediamo. I nodi sono questi, vedete che aperta tonda è il grafo, aperta quadra l'elenco dei nodi, che vanno avanti in ordine alfabetico fino a un certo punto. Chiusa quadra, chiuso l'elenco dei nodi. Qui ci mette il nome del nodo perché la toString della classe fermata fa quello stampa il nome. Dopodiché seconda aperta quadra l'elenco degli archi e ogni arco è uguale perché il grafo non è orientato, aperta graffa, stazione di partenza, stazione di arrivo, chiusa graffa. Altro arco, stazione di partenza, stazione di arrivo. In, oppla, In questi archi eh, non è più tanto facile, anzi non si vedono proprio più per nulla le, le, le linee. Non si capisce neanche quando finisce una linea, quando comincia l'altra, a, a quale arco appartiene una certa linea, a quale linea appartiene un certo arco, non c'è più questa informazione. Però ci sono tutti, spero. Quindi, con un po' di fatica, siamo arrivati al nostro obiettivo, che era quello di costruirci un grafo che leggendo da un database strutturato in un certo modo, rappresentasse quel, quell'insieme di linee. Adesso che cosa me ne faccio? Che cosa ci posso fare? Beh, la prima cosa è di dire, se sono in una stazione, dove posso arrivare? Allora devo scoprire, inventare, studiarmi degli algoritmi che dato un nodo mi permettono di elencare, ad esempio, tutti i nodi a cui posso arrivare, oppure dato un nodo mi permettono di dire se un determinato altro nodo è raggiungibile e se sì, qual è la strada migliore per farlo. Eh, qui stiamo giocando un gioco un po' troppo semplificato in realtà. Perché questo, non ho fatto il controllo, ma a prima vista questo è un albero, non è un grafo. Nel senso che non ci sono cicli, mi spare, no? e non essendoci cicli vuol dire che tra due punti c'è una sola strada possibile. Non ci sono strade alternative. E in più, essendo un albero non una foresta, è connesso e quindi da qualunque stazione posso andare a qualunque altra stazione... E per di più in un modo solo. Quindi il problema in questo caso specifico è semplice, no, da risolvere. Ma noi cerchiamo di pensarlo nel caso generale. Allora, giusto per metterci qualcosa in mente, provate, adesso noi lo facciamo su questo grafo. Dove l'ho messo? Ma provate a pensare questo. No? Questo grafo qui, eh, a parte la, la, la pazienza che ci vuole per caricare tutta questa cosa qui nel nostro database, ma lo potremmo leggere, questa è la metropolitana di Parigi. Volete prendere quella di Londra? È uguale. Volete prendere quella di New York? È uguale. È fatto nello stesso modo, ha delle linee, ha le fermate, ha le, con le connessioni tra le fermate, eccetera. No? Allora, immaginiamoci questo, noi lo facciamo su quello, ma immaginiamoci questo. Poi se qualcuno ha una nota insonnia e vuole caricare dentro questi dati, ben volentieri. O se riusciamo a trovarli su un sito da qualche parte in una forma che sia facile da importare, che non mette a mano uno a uno, lo faremo molto volentieri. Okay, allora qui è chiaro che dire vado da una stazione a un'altra non è più banale, eh? non è più un problema banale perché questo sicuramente è ciclico perché puoi fare tutti i giri di questa terra, esistono molti percorsi tra due punti e poi devo dire eh, questo grafo qua avrebbe senso pensarlo come grafo pesato. Perché il tempo, la durata del tragitto tra una stazione e l'altra non è uguale per tutte le stazioni. Comunque, immaginiamoci questo, ok? Nei ragionamenti che stiamo per fare adesso, su cosa vuol dire trovare dei percorsi, cosa vuol dire visitare un grafo. Poi noi per ragioni di gestione, di gestibilità l'abbiamo fatto l'esempio sul piccolo. Ok. Allora, con quello in mente. Diciamo, una volta, chiediamoci, una volta che ho un grafo, come faccio a risolvere i primi due problemi che mi, in mente, che mi vengono in mente? Primo, dato un vertice trovare gli altri, quindi navigare il grafo, visitare. Sulle collection, la prima cosa che abbiamo fatto qual è stata? Elencare gli elementi e stamparli. Ecco, in un grafo come faccio? Non sto dicendo elencare i vertici, quelli li ho già ma elencare gli elementi raggiungibili a partire da un certo vertice, passando, camminando sugli archi. Allora, questo, prende il nome, questo problema prende il nome di visita di un grafo. Una visita, dice la definizione, è un'esplorazione sistematica di un grafo, a partire da un certo vertice iniziale, che chiameremo la sorgente della visita, il punto di partenza della visita, e facendo in modo di riuscire a raggiungere tutti i vertici che siano raggiungibili dal vertice di partenza. Raggiungibili ovviamente secondo la definizione di raggiungibilità che abbiamo dato due settimane fa, quando abbiamo dato la definizione generale sui grafi. Quindi che esiste una sequenza di vertici collegati da archi che, por che porta dal vertice sorgente al vertice desiderato. Quindi vuol dire in qualche modo elencare... In un certo ordine sistematico tutti i vertici della stessa componente connessa del grafo che contiene la sorgente. Allora ci sono due metodi principali, poi ci sono tutte le varianti del caso. Ma i due metodi principali per visitare un grafo si chiamano visita in ampiezza, breadth first visit, oppure visita in profondità, depth first visit che cambiano, che alla fine entrambi svolgono il compito della visita, cioè trovano tutti i vertici, ma lo fanno con due strategie leggermente diverse, anzi diametralmente diverse, mi verrebbe quasi da dire. La visita in ampiezza cosa fa? La visita in ampiezza parte dal nodo sorgente e cerca prima cosa, come prima cosa, di analizzare, di visitare diremmo, tutti i vertici che sono adiacenti alla sorgente. Quindi se la sorgente ha 5 vicini, visita la sorgente, visita il primo, secondo, terzo, quarto, quinto vicino della sorgente. Quindi visita prima tutti i nodi adiacenti alla sorgente. Poi, quando ho finito di visitare questi, Visita tutti i nodi di secondo livello, cioè i nodi che sono adiacenti ai nodi che erano adiacenti alla sorgente. E li visita tutti. Fa, finiti questi, visiterà i nodi del terzo livello. E così via. Quindi fino a quando trova nodi diciamo, vicini, non finisce di analizzare i nodi vicini e non si sposta ancora ai nodi che siano più lontani. Quindi si allarga, diciamo, per cerchi concentrici, se vogliamo avere un'immagine un mentale, dalla nodo sorgente, via via, colorando, abbracciando il resto del grafo. L'algoritmo, a livello di pseudocodice, è molto semplice. No? Diciamo che L sia il livello della visita, cioè il numero di passi che devo fare, partendo dalla sorgente per raggiungere un certo vertice, e a livello 0 diciamo che c'è solo la sorgente, la no? sorgente è un unico nodo a livello 0, poi a livello 1 ci sono tutti i nodi che sono adiacenti alla sorgente. Allora come lo costruisco a livello 1? Eh, lo costruisco, il livello L più 1, ma diciamo il livello 1, la prima iterazione, lo costruirò cercando tutti i vertici che siano adiacenti almeno a un vertice del livello 0, cioè alla sorgente e lo metto nel nell'insieme L1, S1. Poi la seconda iterazione, quindi in S1 ci sono tutti i vertici adiacenti alla sorgente. Avanti l'iterazione, incremento L, all'iterazione successiva creo L2. Scusate, S2, S di livello 2. Quali sono? Sono tutti i vertici che siano adiacenti ad almeno un vertice del livello 1 di sicuro non mi interessa più andare a vedere i vertici adiacenti alla sorgente perché li ho già messi nel livello 1 ma quelli del livello 1 a chi sono collegati? allora quelli del livello 1 sono, possono essere collegati di sicuro alla sorgente? non mi interessa possono essere collegati tra di loro? non mi interessa perché non mi fa scoprire vertici nuovi possono essere collegati a vertici nuovi che non siano né la sorgente né altri vertici del livello 1. Questi mi interessano e li chiamo vertici del livello 2. A questo serve questa clausola non ancora visitati, perché non voglio rimettere nei livelli successivi i nodi che avevo già visto nei livelli precedenti. A questo punto ho l'insieme di livello 2, vado a cercare l'insieme dei nodi del livello 3. Come? prendendo i nodi del livello 2 e chiedendomi chi sono i nodi adiacenti a quelli del livello 2? possono essere quelli non a sorgente, di sicuro, perché sennò sarebbe nel livello 1 potrebbero essere nodi del livello 1, ma non mi interessano altri nodi del livello 2, ma non mi interessano oppure altri nodi che non ho ancora visto allora questi che non ho ancora visto saranno i componenti del mio livello 3 e vado avanti così Fino a quando? Affinché a un certo punto non troverò più nessun nodo nuovo, troverò dei no, un livello che contiene certi nodi, che però sono adiacenti solamente a nodi che avevo già visto in passato, e quindi non riesco più a creare nessun livello successivo, l'insieme SL più 1 è l'insieme vuoto. E lì mi fermo, e ho livellizzato il grafo, visitato, ho visto tutti i vertici e li ho esplorati prima parlavamo di esplorazione sistematica qual è il sistema per livelli o per cerchi concentrici dipende come lo volete visualizzare ecco un esempio facile di un grafo piccolo se io voglio visitare in ampiezza questo grafo a partire dal vertice S cosa posso fare? beh, sono sul vertice S che è il livello 0 l'algoritmo mi dice il livello 1 è composto da tutti i vertici non ancora visti e adiacenti ai vertici del livello 0. livello 0 c'è solo S e quindi questa frase vuol dire il livello 1 è composto da tutti i vertici adiacenti alla sorgente, che sono R e W. Quindi nell'ordine della visita avrò prima visitato S, il livello 0, poi avrò visitato R e W tra di loro non sono collegati, non importa l'importante è che sono collegati al nodo di livello 0 finito di visitare il livello 1 mi occupo del livello 2 il livello 2 è composto dai nodi non ancora visti, chiaramente che sono adiacenti a nodi del livello 1 quindi ci metto dentro tutti gli adiacenti di R cioè V perché S è adiacente di R, me l'ho già visto, e tutti gli adiacenti di W, cioè T e X. Quindi il livello 2 sarà composto da V, T, X. Perché sono partito, ho preso uno per uno i nodi del livello 1, mi sono chiesto chi sono i due adiacenti, tra quelli che non ho ancora visto, V. Ok, lo metto da parte. O poi ho chiesto W, quali sono i tuoi adiacenti, tra quelli che non ho ancora visto, quindi escludendo S, T ed X? E li metto insieme, li metto tutti insieme, nello stesso livello, senza più ricordarmi. Non distingo che V era adiacente ad R, mentre X era adiacente a W, non mi interessa qua. E quindi il livello 2 è fatto così, da questa fetta di grafo. Se qualcuno di voi ha fantasia visiva, maggiore della mia, se la può vedere come una piramide, no? cioè la sorgente all'inizio, poi ho due nodi nel secondo livello, poi ho tre nodi nel terzo livello, che sarebbe il livello 2, questo qui. E il livello 4, come lo ottengo? Prendendo i nodi, pardon, il livello 3 come lo ottengo? Prendendo i nodi del livello 2 e chiedendo a ciascuno, dimmi quali sono i tuoi nodi adiacenti. A B, nessuno. Anzi, V avrebbe R, ma R l'ho già visto, quindi non lo considero. A T, quali sono i tuoi adiacenti? W, già visto. X, già visto. Questo era, il W era di un livello precedente. X era dello stesso livello, ma in entrambi i casi non mi interessano. E allora c'è U. Quindi da v, da, v, da v nasce nulla, non nasce nulla. Da T nasce U, da X nasce Y. E allora, livello 3, U e Y. Poi l'algoritmo va ancora avanti e si chiede, quali sono i nodi del livello 4? E andiamo a chiedere a U, caro U, quali sono i tuoi adiacenti che io non abbia ancora visto? E lui dice, non ne ho, perché io come adiacenti ho solamente T e Y, ma li hai già visti entrambi. È la stessa risposta che deve dare Y. Io come adiacenti ho X e U, ma li hai già visti entrambi. Quindi il livello 4 è vuoto. Non ci sono vertici nuovi nella stessa componente connessa che si possono aggiungere. E quindi la visita termina qua. E questo meccanismo per livelli mi ha permesso di scoprire tutti i vertici. Ma eh, non solo. Mentre scoprivo i vertici ogni vertice è stato scoperto grazie a qualche altro vertice che l'ha portato dentro cioè eh, il nodo X eh, che era adiacente ad altri l'ho incluso perché era connesso a W è anche connesso a T però l'ho portato dentro perché era connesso a W era quando analizzavo gli adiacenti a W che ho trovato X era quando analizzavo le adiacenti a T che ho trovato U. Quindi io potrei ricordarmi, nel momento in cui scopro un nuovo nodo, qual era il nodo di partenza che stavo considerando quando ho scoperto questo nodo nuovo. Allora, se mi segno questi nodi, questi, queste, tra, queste coppie, ho scoperto il nodo quando visitavo quell'altro quello che ottengo è un albero un albero fatto dagli archi di prima scoperta di un nodo o di aggiunta di un nodo a livello un albero in cui chiaramente la radice dell'albero è il vertice sorgente eh, i nodi sono ovviamente tutte le stesse, tutti i nodi della componente connessa e gli archi sono solamente gli archi che abbiamo usato per scoprire nuovi vertici quindi non, è, non sono tutti gli archi del grafo sono solo un sottoinsieme. È questo. Qui ho colorato in rosso gli archi che mi hanno portato a casa dei nuovi vertici. Quindi sicuramente sono tutti gli archi uscenti da S, perché al primo livello ho tutti gli adiacenti ad S. Poi da R ho scoperto V, da S ho scoperto W, da W ho scoperto T, da W ho scoperto X, però questa adiacenza tra T ed X non mi ha fatto scoprire nulla. Questa esecenza tra U e Y non mi ha fatto scoprire nulla perché da U portavo Y che già conoscevo e viceversa. Quindi se considero solamente gli archi colorati in rosso, quello che ho è un albero. Vedete che è privo di cicli. Anzi, X e Y sono proprio gli archi che creavano i cicli, cancellati elementalmente, non ci sono più, quello che è rimasto è un albero. Quindi l'algoritmo di visita in ampiezza, oltre a ovviamente visitare tutti i nodi, nel suo lavorare scopre anche quello che potremmo chiamare una componente non ciclica del grafo, cioè un sottoinsieme degli archi che continua a toccare gli stessi vertici, quindi mantiene la connessione del grafo, ma toglie tutti i cicli, toglie tutti gli archi che non siano indispensabili, per tenere insieme il grafo. Ma questo lo chiamiamo albero di visita, in cui si ricorda ciascun nodo T, lo scoperto da W, che lo scoperto da S. L'albero di visita, in una ricerca in ampiezza, ha anche un'altra proprietà carina. Eh, perché proprio per come costruiamo per espansioni successive, il percorso da S a X, lungo l'albero di visita, è il più corto possibile. X è raggiungibile da S attraverso W. Lo posso raggiungere in due passi. Non lo posso raggiungere in un passo se non l'avrei messo nel livello 1, invece l'ho messo nel livello 2. Quindi l'albero di visita, in una visita in ampiezza, mi dice anche qual è il numero minimo di passi necessari per raggiungere un determinato vertice a partire dalla sorgente. Quindi in qualche caso mi, mi risolve il problema anche dei percorsi forse. Occhio, che non sto dicendo che è il percorso più veloce. In questo caso il grafo è un grafo non pesato. Quindi, in un grafo non pesato, dove gli archi contano tutti uguali, allora il percorso più veloce è sicuramente quello che ha meno archi, perché contano tutti uno. In un caso generale di un grafo pesato, il percorso migliore magari ha più archi di un altro percorso che ha meno archi, e quindi la visita di ampiezza sarebbe prima, ma questi archi hanno un peso maggiore. Vedremo più avanti quali sono gli algoritmi di ricerca dei cammini minimi su un grafo pesato, che è il caso normale. Ma in un grafo non pesato, mi, questo albero di visita mi dà già i percorsi più brevi per raggiungere tutti i nodi del grafo, raggiungibili. E per questo l'arco la, eh, tra T e X non mi serve, perché sarebbe stupido per andare da S a X fare S W T non sarebbe la scelta migliore la scelta migliore è S W ok? vabbè, quello che c'è scritto qua um, come facciamo a implementare questo algoritmo? Vabbè, di per sé non è molto complicato, basta lavorare con i set, no? Qui ce lo dice proprio, eh, S è un set, aggiungo gli elementi, eccetera. Ma per fortuna non ne abbiamo bisogno perché. Non ho un browser aperto, lo apro subito. Perché la nostra libreria ha già un metodo che ci serve dentro un package che si chiama attraversamento attraversamento è sinonimo di visita ho delle classi che implementano un'interfaccia che si chiama graph iterator iteratore su un grafo quindi come questa libreria eh, Jgraph ha interpretato ha diciamo così, definito l'operazione di visita l'ha definita pensando a un iteratore quindi per, lui, eh, per questa libreria una visita è un'iterazione sul grafo un'iterazione fatta con un certo ordine e in particolare troviamo qui un breadth first iterator un iteratore in ampiezza che fa una visita in ampiezza per i grafi sia diretti che non diretti okay? allora se vogliamo provare a fare una visita nel nostro grafo delle ferrovie possiamo usare questa classe Possiamo creare un nuovo oggetto, breadth first iterator, passandogli un grafo, oppure passandogli meglio, magari, un grafo e un vertice di partenza. Cioè, naviga, visita il grafo partendo da, dal vertice che ti dico io, se non gli dico il vertice, lui parte dal primo vertice del grafo, che può essere o non essere quello che mi interessa. E poi ho i metodi classici dell'iteratore, ho next e asnext. E attraverso il next mi darà uno dopo l'altro tutti i vertici che incontra, nell'ordine della visita in ampiezza. In realtà, oltre a next e asnext, ho, ho tutta un'altra serie di metodi che... Eh, che mi dicono, ad esempio, il vertice che sto per visitare l'ho già visto una volta, eh, dimmi quale vertice mi daresti se chiamassi next, quindi fammi vedere quale vertice ho dopo, ma senza ancora darmelo, senza avanzare l'iteratore, una serie di metodi diciamo così, di comodità maggiore. Ma partiamo dalla versione base, no? come, prima, come primo esercizio. Eh, possiamo pensare, adesso ho stampato il grafo, proviamo a visitare in ampiezza il grafo a partire dalla stazione, quale prendiamo? Prendiamo una centrale, perché è chiaro che se parto da Ceres i primi 12 livelli sono tutte queste stazioncine qua, prendiamo Torino Porta Susa che mi sembra centrale, o Porta Nuova, prendiamo Porta Susa. E così vediamo le varie fermate via via in allontanamento rispetto a Torino, Porta Susa. Di Torino, Porta Susa. Allora, creiamoci un iteratore per la visita in ampiezza. Quindi, depth, oh, scusa, bread for bread. First iterator e sempre gli devo dare parametrizzarlo secondo la natura del grafo, fermata default edge. Lo chiamo BFV, cominciare di bread first visit uguale new bread first iterator. a cui gli passo il mio grafo, ovviamente, è andato? e il vertice di partenza. Allora, il vertice di partenza è Torino Porta Susa, però ok, io non posso scrivere qua Torino Porta Susa, devo avere l'oggetto di tipo ehm, fermata che corrisponde a Torino Porta Susa. Chi lo sa qual è? Non lo so. allora dovremmo andare a cercare l'oggetto fermata all'interno del set di fermate vabbè, eh, facciamo una, una piccola ricerca fermata di partenza uguale null eh, poi per tutte le fermate f appartenenti all'elenco delle fermate, e vado a chiedermi se f.getNome di quella fermata lì.equals Torino porta Susa. Se sì, allora la, la mia fermata di partenza può essere F e posso smetterla di girare nel ciclo. Quindi eh, semplicemente mi scopro la struttura dati alla ricerca della fermata. oppure potrei costruirmi un nuovo oggetto fermata però, e chiedere con l'index of di trovarmelo alla struttura dati però bisogna fare attenzione perché l'index of, of dipende dall'equals e mi pare che l'equals abbia eh, definito l'identità degli id non dei nomi quindi se faccio una ricerca per nome non ce l'ho e quindi ci posso mettere i versi di partenza ok Ok, a allargare qua, vediamo se si vede meglio. Allora, in questo primo loop mi serve semplicemente per trovare qual è il nodo della fermata di partenza. Io posso a questo punto lavorare indifferentemente nelle collection del modello oppure nei metodi del grafo. Eh? Perché tanto sono, fanno riferimento agli stessi oggetti. Io qui la ricerca di qual è Torino-Portasusa Porta l'ho fatta nel modello. Ma mi viene in mente adesso che avrei benissimo potuto farlo dentro grafo.getVertexSet eh, avrei benissimo potuto cercare la fermata non dentro model.getFermate ma dentro model.graph.vertexSet, eh, che è una collection completamente diversa perché uno sono i vertici del grafo, l'altro è una lista del modello. Ma alla fine puntano agli stessi oggetti, contengono gli stessi oggetti fermata. No? il bello di questa libreria è che costruisce un grafo riusando gli oggetti che tu hai già non ne crea degli altri perché poi dopo hai la difficoltà di passare da uno all'altro va bene quindi abbiamo trovato l'oggetto F è chiaro che questo l'ho fatto una volta se io mi accorgessi che questa operazione di trovami la fermata che si chiama così la, la dovessi fare molte volte beh innanzitutto questo me lo metto dentro il bin fermata questo metodo uh, Dentro il modello probabilmente, perché il BIN da solo non ha l'elenco. Ma poi magari mi viene, verrebbe voglia dentro il modello di creare una mappa al contrario, una map che dalla stringa mi dà l'oggetto, per trovarlo velocemente, perché questa operazione qua, trovami la fermata che si chiama torino Porta Susa, ha una complessità ODN, perché scandisco i vertici se io questa operazione la farò molte volte o di farla molte volte mi faccio una bella map nella, nella procedura che avevo chiamato build model dopo aver letto le cose del database adesso andiamo a costruirci una mappa in cui ci metto dentro una tabella di lookup non si chiama in gerco una tabella in cui ti do la stringa e mi dà l'oggetto o di uno come complessità se devo usarlo spesso mi conviene farlo in questo caso lo stavo facendo una volta e va bene adesso ho inizializzato l'iteratore lui non ha ancora fatto la visita la visita la farà mano a mano che, av che faccio avanzare l'iteratore quindi io posso dire ok, vediamo come è fatta la visita in ampiezza visita in ampiezza e ciclo su bfv.asnext. È un iteratore alla fine, un iteratore un po' strano perché lavora su un grafo anziché su una lista. Ma, ehm, system, posso stampare, diciamo così, fermata questa, uguale bfv.next e posso decidere di stamparla allora vediamo cosa succede se lo eseguo mi dirà Visita in ampiezza. Siamo partiti da Torino-Porta Susa, quindi la prima che mi stampa ovviamente è la sorgente. Poi mi stampa Torino Porta Nuova, Torino Lingotto, che direi che sono quelle del livello 1. Torino Porta Susa è connessa Torino Porta Nuova e Torino Lingotto. E udengo fossata anche. E infatti c'è. Questo è il livello 1. Poi tutte quelle intorno Torino Porta Susa. Poi c'è il livello 2, Crugliasco, Moncalieri, Torino Stura, Collegno. Vediamo. E eh sì perché a livello 2 abbiamo gli adiacenti a Torino Lingotto che sono Moncalieri. L'adiacente La a Torino Porta Nuova che è Grugliasco, questa, l'adiacente La a Torino a Rebaudengo Fossata che è Torino Stura, no? livello, allora livello 0 Porta Susa, livello 1 è Rebaudengo Fossata, Porta Nuova, Lingotto. Livello 2 sono quelli adiacenti a Rebaudengo Fossata che sono Stura, adesso qui non mi ricordo se l'abbiamo messa dentro questo trattino o no. Sudora, forse non c'è. Ehm, quindi Stura di qua, poi da Porta Nuova trovo l'ingotto, eh, l'ingotto l'avevo già trovato quindi non mi serve, Grugliasco di qua, lungo la verde. E da l'ingotto trovo Moncalieri e Moncalieri Sangone, che non so se le ho salvati come, no, li ho messi una sola, non ho messo due volte il nome. Collegno, trofarello, nichelino, eccetera, sono già nel livello 3. Collegno di qua, trofarello di sotto, nichelino da questa. E poi probabilmente c'è anche settimo, nel livello successivo, E infatti è qua. E così via, no? e Vedete che ogni giro, ricomincia il giro, e tocco tutte le linee, trovo il, la prossima fermata su ciascuna delle direttrici. E man mano che vado avanti mi allontano sempre di più, un, un po' una spirale che esce, no? Rispetto a Alpignano, Chieri, Villastellone, sono Alpignano è qui, dopo Collegno, Chieri è sotto dopo Toffarello, Villastellone, non ho idea dove sia, ah, è qua, sempre dopo Trofarello, vedete che Chieri e, Trofarello, Chieri e Villastellone sono due vertici diversi raggiunti a Trofarello. Poi probabilmente dovrò avere Candiolo, eccolo qua, al, al, al Chieri e Villastellone, Candiolo, poi andando verso nord c'è Volpiano, lungo la linea 1, di qua, e Brandizzo lungo la linea 2, la blu. Si biforcano, no? Fino a... Settimo erano insieme, la blu e l'arancio, e adesso si biforcano e quindi da una parte genero volpiano, dall'altra genero brandizzo. E va avanti così, chiaramente. Fino a quelli dell'ultimo livello. Ma le ho elencate tutte. O meglio, le ho elencate tutte tranne queste. Perché probabilmente abbiamo sbagliato qualcosa, ho sbagliato io a caricare il grafo, ho dimenticato un arco. Ma nessuna di queste c'è. Perché il grafo probabilmente non è connesso. Eh, non probabilmente, di sicuro il grafo che ho fatto non è connesso. Quindi dovrei, devo andare a controllare il database perché manca. Forse perché manca collega, questo collegamento qui a piedi tra Rebaudengo Fossata e Madonna di Campagna. Per cui queste due linee, questa qui blu e le altre non si toccano, non hanno nessuna fermata in comune. Il che in realtà corrisponde a, a, alla verità, perché la stagione di Madonna di Campania, di Rebaudengo Fossata, non si toccano, sono... Ah, C'è cioè mezzo chilometro di distanza. E quindi in realtà questa... Perdò. Questa linea fa parte di un'altra componente connessa che non è raggiungibile da Torino-Portascusa. Se qualcuno di voi abita nelle parti di Caselle, me lo sa spiegare meglio. Nessuno. Perché è talmente scomodo arrivare qua che eh, non, non c'è un collegamento diretto. E questo per quanto riguarda la visita in ampiezza. Mm? Poi vi dico due cose in più ancora su questi eh, iteratori. L'altro modo per visitare il grafo prende il nome invece di visita in profondità, che ha una filosofia completamente diversa, no? però vista l'ora la vediamo tra 15 minuti dopo l'intervallo.